Buonasera signorina, siamo uscite da scuola? Sì. Mm, ti dobbiamo dire una cosa io, e Anastasia. Cosa? Dove andiamo stasera, Ani? Dai, cinesi. Andiamo a mangiare dai cinesi. Sei contenta? Sì. Eh? Però devi studiare prima, ok? Quindi adesso studi subito e poi andiamo a cena. Ciao. Va bene? Ciao, ciao! Brava amore, stai ci... studiando? Bravissima! Sì. Andiamo? Sì. Dai che è arrivato Pappi, andiamo a mangiare sì. Ho oh fame Sei contenta? Dai sì. Avete fame, cucciole? Sì Io tantissimo sì. E tra poco mangiamo sì. Anastasia, cosa mangi tu stasera? I panini I panini I fritti <ride> Sì I e le Ok, e la Vanessina? Scegliere dal menù? Sì. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Ciao. A tra pochissimo. Ciao. Ciao. Daddy. Dai amore, siamo quasi arrivati. Anzi, siamo arrivati. Dobbiamo solo entrare. Eh? Sì. Yes. Fammi un balletto di felicità. Felicità! Yeah. Uh, attenzione <ride> grazie ok papi prego noi scegliamo insieme sì, sì. vuoi un menù Ani? Sì, no dai quello ma certo lo scelgo io tieni allora, io voglio... ok sul piatto così lo facciamo mangiare mangio allora ah, <ride> di mao dimmi pure allora i panini fritti Sì. Mm, i quelli al vapore, pianti, sì. vapore. Sì. e le, le patatine. patatine devi dire i numeri al papà allora il 21 il 22 e il 23 diglielo papi papi guarda 21 22 23 una porzione mm. Mi ha dato un cuscino. Ti ha dato un cuscino così sei più sollevata. Uh -huh, Hai visto com'è gentile? Sì. Metti la soia in tutte le tazzette. È tazzetto, amore, vai, uh -huh. metti la soia. Brava! Basta? Ok, sì. In questa, questa tazza. Ok, grazie. Questa è la mia, tanto non l'abbiamo mai. No, perché? Potresti anche assaggiarla. Magari ti piace. Un po', un po questa è quella di. Ah. Tieni. Vanessa? Vanessa? Vanessa? E questa è quella di papà. Ok. Ok, grazie, molto gentile. Ok, ecco, larga, vai. Vai, senza paura. Vai. vai. Amore, bravo, hai visto? Domani andiamo all'asilo? eh? si mm. promesso? si sì. vai amore è arrivato il tuo te la sì, dai, dai ti aiuta amore mm. wow mm. bello fresco Patto. bevine un pochino solo Eh? Va bene. il resto lo tieni per dopo cena ok? durante la cena signorina ci siamo? Eh? Abbiamo fame? O oh no? Hai fame? Sì. io tanto anche. Io. Eh, sei stanca, Vane? Hai un po' sonno, vero? Quando torniamo a casa però andiamo subito a dormire. Eh? E sono arrivate le prime pietanze per papi. Vai. Vai. Che c'ha dai, fammela assaggiare. Un vai, dai. Mettiamola qua. Io, io. Vuoi assaggiare, Ani? No, io ho messo sì, sì, sì, un pochino di terra. Dove? è fatto bene tagliata di tonno con semi di sesamo buono vediamo Ani Dai, 3, 2, 1 braccialetto con il portabacchette cinesi Sa benissimo con la tua maglietta nera stasera perché è nero Ani Ani le patatine, piano bimbe, piano! Sono calde! Non sono calde? Hai preso una patatina, amore? No, per il ketchup! Vuoi il ketchup? Chiediglielo quando passa. Eh? Scusa, possiamo avere del ketchup? Si! Sì. Perché tua sorella ti ha fatto uno scherzo, ti ha messo la soia al posto del ketchup! e qua il ketchup, amore! La mangio io, dai. Ma non si sente neanche. Ma chi? Sì. Ma, che, grazie. No, è ancora, Ma è ancora la soia? Ma ah, come sì. eh, ancora la soia? Guarda Anastasia, puoi tranquillamente metterlo nel ketchup perché non si sente neanche la soia. Guardate quanta pappa buona è arrivata. Questa qui è una barca di sushi misto buonissima. Ani sono arrivati i mao, te ne do uno? Mm -hmm. Opla, ne ho presi due. Mi, mi aiuti? Mi tiri giù questo? No. Con le mani, con la forchetta. Togliamo il pisellino? Ecco, brava, già fatto. Ma perché non ti piace il pisellino? È buono. Non no. la... Ah, ecco la forchetta. Mm. Mamma mia, mm. che bocca grande. Sembri il lupo di cappuccetto rosso. Mm. Mi piace, no? brava bravissima li mangi così o te li devo tagliare? così va bene così? il piatto preferito di Ani non sono caldi? no anzi no. sì ah. i panini mm, i tuoi panini preferiti vero? o preferisci quelli bianchi al vapore? tutti e due tutti e due ah. vai. Mm. vai aspetta li ha raffreddati un po'? Niente, no, non ce la fa. Va bene? Cos'è arrivato? Il panino. Quale? Quello al vapore. Quello al vapore. Però stai mangiando ancora quello fritto. Mm -hmm. Mm -hmm. Fai sentire com'è morbido il panino al vapore, sembra uno squishy. Schiaccialo. Guardate, rimangono anche i segni delle ditate. È come uno squishy, vero? Mm -hmm. Però è buono? Così, buono, Molto. è così, come lo pesce è vero <ride> mm. ma non è ancora arrivato niente di quello che ho ordinato te? No. stai mangiando il panino di Anastasia? Anzi, io lo voglio mamma finalmente è arrivato qualcosa per me ravioline e le verdure sono buonissimi ehi hey. guarda dai brava impara a mangiare con le bacchette io non sono capace vediamo se vinco eh. vediamo, vediamo se vinco. brava bravissima mm. <ride> hai ancora un po' da studiare cosa mangi? Oh, i spaghetti alla soia i spaghetti di soia piano piano amore mastica bene Amore, cosa c'è? Sono arrivati i tuoi spaghettini. Eh? Sei stanca, Vanessa? E il mio sushi è arrivato con il gambero in tempura. Anche questo molto buono. Vuoi assaggiare il mio sushi, Ani? Vuoi assaggiare il mio sushi? No? Non ti va? È buono, eh? Sembra che c'è. È la coda del gambero. No? Ok. Pausa cena? Sì. Ani, sei sazia? ti sei saziata? i panini che sono avanzati lo posso mangiare io? eh? sì sì ma ha mangiato pochissimo e ora stanno facendo tanto. una pausa sì. allora Anastasia prendi questa pallina e mettila sul tavolo è una doppia sensazione eh, incrocia le dita così passa le dita incrociate sopra la pallina brava quante palline senti? Allora ragazzi, fate questo giacca a casa. Prendete un pane la molica quella cosa che c'è dentro il pane morbida. Fate una pallina, bruciate le dita, mettete tutte le due dita sopra la pallina e sembra che.. Ce e ne spostate sono. le dita sulla pallina. sembra che ce ne siano due, perché voi intanto quando siete così la tenete sopra la pallina. Quindi sembra che ce n'è una di là e una di qua. Si percepiscono Quindi. due palline, vero? Ne senti due? Sì. Non è che è forte? È una sensazione sì. strana, vero? Sì. Allora, bimbe, la cena è quasi finita. Per caso? Sì, io il mm. Volete il dolce? Sì. Quello sì. lì, che Certo, io un... abbiamo... certo voglio il dolce. Quale dolce vuoi? Uh, lo, so. lo so. Il tartino con il cioccolato fondente dentro. Sì. Mm. Eh, quello ah. è buono, eh. Tanta sì. roba. Anch'io voglio il tortino. Quello con il cuore di cioccolato caldo dentro? Sì. Ci stai già pensando Vuoi la rosa? Sì. sì. Così profuma. Così profuma? Non so, non so se profuma. So. Poi la annusiamo, se la prendiamo, una rosellina. Sì, la mettiamo in. La mettiamo in salotto. In salotto, Insala, Hai te. mangiato bene? Sì, sì. Sì, sì, Adesso andiamo a casa e facciamo la nanna? Sai sì, bacino, sì. mamma è andato quello doloroso vediamo se ne arriva un altro no amore è uscito ma è uscito e vai a vedere è andato via non ha sentito papà che l'ha chiamato e se n'è andato fa niente ci sei già tu che sei me la mia rosa amore è arrivato il tortino ya yeah. Possiamo assaggiare mm, C'è qualche golosone qua In attesa di ass un assaggino Vediamo un po' Apriamo subito questo tortino in due È intelligente <ride> È caldo? Dai va bene Ti lascio stare Io bevo il mio caffè Bene ma hai notato che questo, questa scritta sembra VA, Vanessa e Anastasia, guarda, vero? Non sembra una V con una A, Vanessa e Anastasia? Sena finita amore, yeee, yeah. un po' d'aria fresca, prima di andare dove? A dove? Mire, dov'è Anastasia? È andata, è già andata Anastasiuccia, adesso andiamo a casa. E mangiamo il biscottino della fortuna! Ta -ta -ta spider girl, Spider girl, ta -ta -ra -ta -ra -ta. Spider girl, Spider girl, Spider girl! È, è tutto il giorno che hai il singhiozzo, sì. Vanessa, vero? Sì. Come mai? Ti abbiamo beccata, signorina, dove stai entrando? Vuole entrare negli appartamenti? Yes! <ride> ecco papi che ci viene a prendere forse papi ha un brutto vizio quello di non ricordarsi mai di aprire la macchina signorina dove sei andata? Alla, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, iscrivetevi al canale, iscrivetevi canale e attivate la campanella e lasciate un bel like iscrivetevi a questo video. Ciao! Ciao.